Ranking ATP, Nadal torna ufficialmente n. Grado 1, Balzo Dimitrov. L'incerottato Masters 1000 di Cincinnati in corona Dimitrov e rimanda, ancora una volta meno l'eccentrico Kirgios. Il bulgaro ha sfoggiato un'ottima forma fisica lungo tutto il torneo, salendo di colpi e pesantezza di palla con l'avanzare dei turni. Una vittoria importante, che sblocca il suo ruolino di marcia nei tornei di prima fascia, povero fino a ieri di scalpi significativi. Un affronto per un tennista con un talento sconfinato, il quale aveva iniziato la carriera con ben altre etichette sulla groppa. E la settimana anche di Nadal, che vola l'uno grado posto del ranking. Ma che già deve fare i conti con il ritorno di Federer, pronto a strappargli il trono. Andiamo a scoprire la top 10, e successivamente le postazioni degli azzurri la settimana prima degli US Open. Top 10. Nadal torna ad alzare le braccia al cielo, ad assaporare la prima piazza. I forfight di Federer e Murray a Cincinnati hanno aperto le porte del paradiso al Mallorchino, il quale è balzato in testa con 7.645 punti all'attivo, 495 in più rispetto al campione di Glasgow. Resta stabile la coppia svizzera, 3 grado posizione per Federer, a soli 5 punti dalla seconda piazza. 4 grado Vavrinka, il quale riprendere lattività agonistica nel 2018. Sorride Vere Villunga R., che supera un cilic momentaneamente ai boxi sandosi al 6 grado posto. Il giovane teutonico è virtualmente 4 grado, con Djokovic e Vavrinka che hanno già salutato la stagione. Parazia di posizioni Dimitrov, il quale scalza Nishi, Cori e Raonic tornando N grado 9. Torna in top 20 Kirgios, N grado 14 Perisner, Azzurri. Perde una posizione Fognini, travolto dall'uragano Ferrer. Nella stessa situazione Lorenzi, il quale scende di due gradini e si ritrova N grado 40. Ottimo il percorso di Fabiano, che guadagna ancora e vede la top 80 vicina. Stesso discorso per Seppi, più 2 e N grado 86, mentre Giannessi è 91-1.